Grazie Presidente. Eh, allora, la, nel corso della discussione che insomma, si sta svolgendo su questa salvaguardia e, eh, e comunque, insomma, sui provvedimenti eh, contenuti all'interno, eh, da un punto di vista insomma, economico, eh, di questa variazione, eh, sono state dette molte cose che, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non sono assolutamente corrette. Allora, prima di tutto partiamo da un dato. Il, quando siamo entrati all'interno di questa amministrazione è ragionevole anche eh, pensare che eh, sicuramente rispetto alla, al pregresso, se pensiamo soltanto alle tempistiche con cui venivano approvati eh, i bilanci di eh, previsione o comunque insomma i documenti di programmazione economica, è evidente che dal punto di vista di metodo questo atteggiamento eh, da parte dell'Assemblea Capitolina eh, ha avuto certamente un elemento di discontinuità. E quindi questo è un primo elemento che sicuramente è fondamentale registrare e, eh, e non possiamo, dal mio punto di vista, poi per carità ciascuno è libero di eh, anche da altre forze politiche di affermare quello che vogliono, però da questo punto di vista il dato è certamente importante negli ultimi eh, quattro anni da quando diciamo, sono state vinte le elezioni a Roma dal Movimento 5 Stelle è evidente che l'Assemblea Capitolina si è sempre eh, prodigata per eh, riuscire, eh, e, e, di, e, di e di conseguenza, ovviamente, poi anche eh, la Giunta eh, nel sottoporre, quindi nei tempi eh, necessari e previsti insomma, dai, dai regolamenti, eh, le proposte di delibera che eh, riguardavano quindi eh, l'approvazione del bilancio di previsione eh, e eh, ovviamente tutti quegli atti successivi di programmazione economica, quindi da questo punto di vista mi pare che eh, un elemento di eh, distinzione eh, comunque rispetto a un modo di gestire la programmazione economica ci sia stato ed è un dato assolutamente politico, rilevante, che magari è eh, un trend che cambia e che magari poi continuerà non solo in questa ma anche nelle prossime consigliature ma questo elemento di discontinuità dal nostro punto di vista. Vado dal punto di vista politico eh, gli equilibri diciamo, di bilancio ora non possiamo dal, dal nostro punto di vista dire che in questa amministrazione eh, ci siano stati eh, problemi o questioni legate a bilancio di previsione perché o comunque alle successive eh, variazioni o ai momenti diciamo, importanti della programmazione economica e questo dal punto di vista politico lo possiamo dire perché è evidente che rispetto a 6-10 anni fa, quindici eh, anni fa, quando in questa città, come dire, per un motivo o per un altro, eh, ci si è trovati di fronte a delle emergenze, dal punto di vista contabile, che hanno poi reso necessario un inter interventi anche normativi da parte dello Stato per poter riconciliare quello che potevano essere no, le, la gestione del bilancio eh, cosiddetto ordinario, quello ante 2008, sicuramente anche da questo punto di vista eh, la, la consigliatura possiamo dire mh, tranquillamente che si è distinta per aver come dire, rimesso eh, o comunque messo eh, i conti eh, in ordine garantendo eh, degli equilibri e su questo Voglio ringraziare anche l'assessore Lemmetti che comunque con il suo uh, lavoro eh, e anche la sua uh, presenza insieme ovviamente alla, alla, um, al dimesso insomma, presidente Teranova che comunque eh, da sempre sono uh, riusciti anche eh, nell'attività uh, nell no, politica di uh, programmazione dell'ente e quindi delle scadenze a riuscire sempre come dire, a garantire questo equilibrio. E quindi eh, l'altro, il secondo dato politico, che secondo me è bene quindi far emergere, è l'equilibrio dei conti. E perché è importante? Perché è evidente che un'amministrazione che, eh, spesso viene detto che l'amministrazione eh, in, in alcune circostanze non spende tutte le risorse economiche fino all'ultimo centesimo eh, che sono in bilancio. Probabilmente è un'attività fisiologica che capita in tutte le amministrazioni e voi sicuramente a Roma, ma non è tanto questo il fatto anche di avere una capacità di risparmio rispetto a eh, pensiamo soltanto a determinati contenitori nel bilancio come il fondo passività potenziali che o altri categorie no, del bilancio che eh, necessitano poi in determinati momenti magari dell'anno di dover essere coperti, è evidente che un'amministrazione che pone in essere un atteggiamento come diligenza del buon padre di famiglia è ovvio che questa attività eh, si, si completa e va interpretata in questa eh, direzione. Veniamo poi eh, all'attività all che eh, è stata come dire, posta eh, in essere anche attraverso questa, eh, questa delibera. È evidente che l'emergenza eh, che abbiamo vissuto e la situazione comunque complessa che stiamo vivendo anche dal punto di vista del calo delle entrate è una questione che hanno subito tutti gli enti locali e su questo io voglio ringraziare anche eh, l'amministrazione, gli uffici, ma anche questa assemblea per aver affrontato questo tipo di situazione e quindi riuscire a garantire comunque quelli che sono oggi i servizi essenziali e al tempo stesso e contestualmente anche proseguire con una programmazione economica dell'ente eh, diciamo, eh, di, tutto, di tutto rispetto tenendo conto anche dell'importanza eh, della, della città eh, di Roma e quelli che sono anche i fabbisogni se pensiamo soltanto che Roma è eh, eh, di mh, estensione territoriale di 1200 km eh, quadrati, è evidente che eh, diciamo, complessivamente avrebbe un fabbisogno pari a 7-8 grandi città d'Italia e quindi come dire, se andiamo a paragonare il bilancio di previsione eh, di, della città di Roma e lo confrontiamo con altri bilanci di altri città eh, anche dell'estere e eh, altre capitali ci rendiamo conto che Roma sicuramente dal punto di vista di sostegno e di supporto da vari soggetti, che può essere lo Stato fondi europei eccetera, ha sicuramente necessità di ulteriori eh, risorse e quindi il lavoro che oggi viene fatto con le risorse messe a disposizione dal nostro punto di vista non si può assolutamente dire che eh, può, eh, sia diciamo, negativo, anzi va rivendicato eh, il lavoro che eh, sia l'Assemblea eh, Capitolina sia il Movimento 5 Stelle ma anche i municipi eh, hanno eh, come dire eh, lavorato su questo e visto che è stato citato anche il tema del, eh, come dire, anche del rapporto de, con, con i municipi bisogna riconoscere un dato e anche qui io invito poi magari sarò smentito però i consiglieri anche dell'opposizione a verificare quali sono le risorse economiche sul titolo secondo che nel corso di questi anni sono state riconosciute ai municipi eh, di Roma Capitale anche rispetto agli anni passati e da quello che ho potuto, ripeto, dai, dai calcoli che ho fatto io, è, è evidente che c'è stata un'attenzione mano a mano crescente nei confronti dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, nei confronti delle attività e degli interventi. Ripeto, soprattutto il titolo secondo, eh, anche da parte eh, per, diciamo, che riguardano ovviamente i municipi e quindi dare la possibilità anche ai municipi di eh, attuare, perché il regolamento del decentramento di fatto già riconosce molti perimetri, poi molto può sempre essere fatto. Anche eh, io penso soprattutto con interventi mh, di, di carattere normativo, ma eh, di certo anche questa attività eh, è un'attività che è stata posta in essere, quindi su questo anche punto mi, mi sento di dire che politicamente insomma, quel tipo di questioni siano infondate. E così anche sul tema delle partecipate, io voglio ricordare che questa Assemblea Capitolina ha provato eh, adesso eh, la data precisa non la ricordo ma stiamo parlando di almeno un anno e mezzo fa eh, credo fosse appunto il 2018, eh, ha approvato tutta una serie di atti che andavano nella salvaguardia di quella che è la più importante azienda del trasporto pubblico eh, d'Italia e forse anche d'Europa che è appunto l'ADAC, allora è evidente che eh, l'amministrazione o comunque diciamo che riguardano l'affidamento e tutto il resto quindi e, e quell'operazione, un'operazione anche quella di, eh, che secondo me va riconosciuta dal punto di vista anche come eh, punto di vista di, di, di, di, eh, di, di energia eh, che l'assemblea capitolina e di eh, rispetto insomma che ha voluto eh, porre in essere il Movimento 5 Stelle nei confronti anche di tutti quelli, di quei dipendenti e quindi oggi noi abbiamo un'azienda poi per carità, ripeto l'opposizione può avere anche una, un punto di vista diverso però quell'azienda è in piedi è in piedi Prima poteva, magari, avrebbe dovuto come dire, seguire un, un, un epilogo diverso, eh, poteva esserci una, una conseguenza del tutto negativa, e invece è in piedi. È in piedi grazie a una serie di delibere che sono state approvate proprio dall'Assemblea Capitolina, e quindi, dal punto di vista di sostenibilità e di equilibrio. Mi pare, mi pare chiaro che anche quel tipo di interventi eh, siano stati, eh, anche come dire, molto coraggiosi. Eh, siano stati fatti, eh, ci cioè se ne è assunti la responsabilità eh, politica e amministrativa di farli e eh, assolutamente mi viene a dire che se ne, ne andiamo fieri e ne vado fiero assolutamente eh, anche io. L'ultimo eh, dato che invece. Mi, mi corre anche questo, l'obbligo di dare ulteriore precisazione su quello che è, come dire, per quale motivo questo provvedimento, questa Libra 155, si inserisce all'interno di un'attività che stiamo portando avanti, eh, riguardo i debiti fuori bilancio. Eh, su questi, io stesso, nel, come Presidente di Commissione, l'altro giorno eh, abbiamo continuiamo ad approvare provvedimenti che nel mio caso che riguardano dei dipendenti insomma del personale capitolino giustamente tra l'altro per sentenze ma abbiamo approvato molti altri debiti fuori bilancio anche importanti che riguardano le società partecipate che insomma appartengono un po' anche al al passato ora questo ripeto non è una questione di mettersi a discutere puntare il dito altro ma è nel Cerchiamo anche di, di essere onesti intellettualmente, andiamolo a riconoscere che effettivamente in questa consigliatura quel lavoro è stato fatto, perché io ricordo una seduta d'Assemblea Capitolina e poi magari se... Interverranno altri consiglieri eh, ricorderanno precisamente quando, quando è stato, forse anche quello un anno e mezzo fa, di una, verso la fine del, dell'anno dove sono, abbiamo approvato un numero molto molto elevato di deliberi debiti di fuori bilancio che appartenevano ovviamente anche quelli un po' al passato. Questo è per dire semplicemente che l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle nell'ambito della gestione del bilancio in realtà è sempre stato quello della dirigenza del buon padre di famiglia, quello di mettere a posto i conti che continua ovviamente con il lavoro anche da parte eh, dell'assessore dell Lemmetti che prontamente eh, comunque eh, anche attraverso gli altri provvedimenti e devo dire registrando anche un'importante partecipazione e disponibilità eh, alle sedute d'Assemblea Capitolina, eh, stiamo sicuramente eh, riportando... In conti ad un equilibrio tale, anzi forse sono già stati riportati un equilibrio tale che ovviamente dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista è assolutamente invidiabile dal punto di vista politico dal punto di vista di Attività amministrativa, poi eh, è ovvio che la, la, la, la, la ciascuna forza politica può, eh, come dire, entrare un po' nel merito di una singola voce di bilancio piuttosto che un'altra e dire no, a nostro avviso eh, si, si doveva spendere di più in, una, in un aspetto piuttosto che in un altro. Questo poi attiene ovviamente anche alle scelte politiche che ogni amministrazione fa sulla base delle proprie linee programmatiche. Noi abbiamo delle linee programmatiche che ovviamente riversiamo nei documenti unici di Programmazione è all'interno ovviamente delle politiche di bilancio e vanno in un'altra direzione, quindi eh, far passare come del tutto sbagliate o in conferenti con la realtà quelle che sono le nostre linee programmatiche. Credo che questo insomma sia un po' come dire. Ehm... Eh, superfluo non, non credo che dal punto di vista politico possa essere oggetto di, di, di attenzione eh, anche perché ripeto la, la, le nostre linee programmatiche sono abbastanza chiare e quindi quelle si diversano all'interno delle politiche di bilancio è ovvio che eh, se eh, ci fosse stata un'altra amministrazione magari, magari avreste fatto scelte di bilancio diverse ma questo attiene eh, qui alla, alle, alle strategie che noi abbiamo deciso eh, come, come amministrazione quando ci siamo insediati quindi poi come maggioranza e come gruppo capitolino anche attraverso gli atti che abbiamo approvato in assemblea capitolina, ordini del giorno e emendamenti di fare, penso soltanto ad esempio al bilancio partecipativo insomma tutta una serie di interventi che comunque danno una prospettiva per, eh, per il futuro e soprattutto anche un modo diverso di, eh, come dire, un metodo prima di tutto, un metodo, cioè quello che, che deve secondo, secondo noi deve, deve emergere è che il metodo su come deve essere gestito il bilancio ovviamente è cambiato, cioè, su questo dal mio punto di vista politico non credo che non, non possa essere riconosciuto, ecco quindi questo è un provvedimento che si inserisce all'interno ovviamente di questa attività eh, che tiene sempre conto ovviamente di questi equilibri e di questi eh, fabbisogni che interviene dove ovviamente è necessario anche rispetto alle, mh, agli accantonamenti che devono essere fatti eh, ripeto ad esempio sul fondo passività potenziali ce ne sono molti eh, rispetto anche all'elevato eh, come dire eh, capacità anche di eh, avere un avanzo che poi può essere messo a disposizione dei municipi e che effettivamente così è stato, eh, credo ovviamente quindi da questo punto di vista in conclusione Presidente che questo sia un provvedimento assolutamente in linea con quello che è eh, la nostra attività che portiamo avanti da quattro anni in linea con le linee programmatiche del Movimento 5 Stelle che tiene in equilibrio i conti e che fa fronte a una situazione d'emergenza che eh, abbiamo eh, tutti ovviamente subito e condiviso o comunque vissuto e che continueremo ovviamente in questa direzione. Grazie.